Ecco. Diventa più comoda anche la sedia con la maschera. Diventa più, più tutto, più possibile. Sì, è vero quello che dici tu. Rallenta proprio anche il respiro con la maschera. Sì. anche i movimenti fluiscono in modo diverso. Sì. Viene voglia anche di rilassarsi, proprio di allungarsi. Sì, fino al collo soprattutto. Si allarga proprio lo spazio tra sì. le orecchie e le spalle proprio. Mi piace questa preparazione alla diretta con la maschera. Anche la sensazione che dà sul viso. Mm. A cambiare un po' anche la, la sensazione proprio tattile. Si concentra tutto sulla maschera, la sensazione tattile. E il resto è non diverso. Sembra... Sì. Sì, non mi sembra neanche di essere distanti con la maschera. Potresti proprio essere appena lì, appena oltre la maschera. Oppure dietro la porta che hai alle spalle. Tra un po' busso, toc toc Dona mi senti? sono proprio qui, toc toc sì anche le spalle proprio, sembra che scivolano più, più verso il basso che non sentono tutto il peso della giornata, fanno pluff sì è vero, si alleggeriscono bello, bella la bussata, belle le spalle che scendono. Ah. Sì, fa anche un bel caldino. Vero? Dietro la maschera fa anche un sì. bel caldino. E io che ho messo pure il maglioncino sì. prima di iniziare, pensa. Ho detto, vuoi mai che abbia freschino? È così. Ecco però veramente sembra anche che la temperatura sia più, più giusta, più, più equilibrata, più la mia, più quella di cui anch'io ho messo la maglietta, avevo la canottiera, ho messo la maglietta. Mi fa venire in mente anche quando gli uccelli lasciano andare proprio le ali lungo il corpo, sul petto e lungo il corpo. La sensazione sì. che trovo. Come che si adagiano comodamente. Mi sento comoda in effetti. Posso iniziarla questa sì. serata? Io tu cosa ne pensi? Sì, sì. Io ti vengo dietro. Delle volte volteggiamo vicine, delle volte ci cambiamo di posto. Mi sembra come andare in bicicletta stasera. Esco dalla maschera, inizio ad andare in bici. Mm. Ciao. Potrete... La Ciao, che sei. Anch'io scivolo Ti fuori vedo ma ora. Ci starei anche... Sto scivolando, eh. Scivola. Ma quella è che eh. Eh, non ti prenderci la sì. nostalgia, poi la rimettiamo. Io, dopo, voglio rimettere. No, non era nostalgia, era proprio che si stava bene. Ah, eh sì, metto anche gli occhiali, eh sì. così ti vedo. Ripeto. Allora, un po'. intanto, ecco. eh, hai visto bella questa, questa cosa che ci si vede nella webcam? Io la mia la levo perché non mi voglio vedere. Poi se no parlo con me, invece voglio parlare con te. <ride> eh, mi sembra un'ottima idea, ma io non lo so fare, quindi mi terrò così. E quindi Però guardo guarderà, te, non guardo mai. Ogni tanto mi cade Allora, intanto... No, no. Eh, vabbè, così controlli da bere il ciuffo a posto. <ride> allora, intanto buonasera. Benvenuti e ben collegati a tutti, ci hanno già salutato un po' di persone, Moreno, Maria, Sedalma, ci hanno detto che belle, che belle maschere, come siete, come siete carine, buonasera, buonasera a tutti, abbiamo iniziato in un buonasera. modo un po' diverso sì. dal solito questa serata, buonasera, sì. intanto sbizzarritevi nei a commenti, tutti. già da ora proprio, già da ora perché i vostri commenti ci piacciono da morire le sì, domande, le osservazioni sì per favore perché ci piace tanto parlare tra di noi ci diverte tanto e stiamo tanto bene però parlare con voi tra di noi è ancora più bello guarda che è arrivata anche la Luisa ciao sì. Luisa, ben collegata eh Abbiamo iniziato eh, questa serata so, con se viene... la maschera addosso. Dona, glielo diciamo a questi nostri amici? Perché abbiamo iniziato la serata con la maschera. Sì, poi io te glielo diciamo. Allora, lo dico io prima, poi dopo dici te. Allora la maschera, Dai. questa maschera, che eh... Un'ottima compagna di viaggio, un ottimo strumento. Eh, abbiamo pensato di portarla in prima serata proprio per aprire, perché è un ottimo mezzo che ci permette tanto, eh, ci permette tanto di essere quello che spesso non ci permettiamo. Ne abbiamo parlato un po' l'altra sera della maschera e. Ne vorremmo parlare ancora proprio perché mh, tante volte è considerata in un modo ma eh, si può riconsiderarla in altri modi riconsiderarla proprio per mostrare che la maschera ha eh, un potenziale tante volte differente da quello che noi pensiamo Stavamo facendo proprio questa, questa riprova che indossare una maschera non è eh, per forza per nascondersi, ma in realtà è proprio una possibilità per permettersi. Questa maschera, eh, forse questa in particolar modo perché è la mia per me, ma le maschere, le maschere nascono proprio per far sì che chi sta dietro si possa permettere di mostrarsi per quello che è protetto, mm. protetto da se stesso innanzitutto, dalle eh, sue resistenze. Dietro la maschera io posso respirare più a fondo, lasciare andare i pesi del quotidiano, ma permettermi nel quotidiano di tirare fuori anche quel qualcosa che di solito io tengo nascosto. Quindi sì, mi aiuta a lasciare andare qualche cosa che io nascondo. Come? Con la similitudine, nascondendomi. Proteggendomi, è come che io qui di dietro dico sono protetta! Perché non ho bisogno di vedermi. Perché quando sono qui di dietro sono e basta. Questo sì. è per me la maschera. Sì. E si associa proprio a. Eh... Cosa. Sì, ti prego. Scusa, Lisa. non volevo interromperti. No, no. Racconto questa cosa: questo complemento, no? l'altro lato della medaglia. Oggi io e Donatella ci siamo sentite al telefono e, come due eh, persone intelligenti e preparate, ci siamo dette: Donatella, proviamo il punto da cui far partire la conversazione stasera il modo migliore per coinvolgere le persone l'argomento ce l'abbiamo molto chiaro ha tante sfaccettature e avevamo anche una scaletta in mente ben precisa no e ci siamo dette dai individuiamo proprio come portarlo nel modo più forte nel modo più diretto alle persone e invece di pensare tutte e due sulla scia di quello che andremo poi a raccontare stasera, abbiamo detto facciamo una cosa che spiazzi non tanto che ci guarda, ma noi due. Facciamo qualcosa che ci metta in una condizione di non sapere che cosa ci accadrà, che cosa si muoverà dopo. Invece di parlare e di dare il benvenuto a tutti e di spiegargli come funziona la serata, noi semplicemente ci sediamo davanti alla webcam, ci mettiamo in diretta e indossiamo la maschera e ci guardiamo l'un l'altro e vediamo che cosa accade, da che parte si attacca la conversazione, che cosa, che cosa ci viene voglia di dire, chi arriva, quanto eh, riusciamo a emanare attraverso lo schermo e attraverso la nostra presenza, oltre che la nostra voce e le nostre parole, alle persone che passano di lì. E che nella serata magari restano un po' colpite dai colori che vedono, dalle piume, dalla bellezza di queste maschere. Ogni volta che io me l'appoggio sul viso, questa maschera, la realtà dietro cambia. Cambia continuamente, è come una lente che mi fa vedere un mondo diverso, sia fuori che dentro di me. E io credo sia eh, molto simile questa condizione di protezione che descriveva Donatella e di anche contemporaneamente perdita di controllo sull'aspettativa, su ciò che potrà accadere, su, sulla causa e l'effetto che genererà, credo che sia molto vicina alla dimensione dell'infanzia. Oggi Donatella mi ha fatto riflettere su una cosa interessantissima, la follia controllata che è proprio il tema, il fulcro della nostra serata ed è anche un tema veramente difficile ma proprio importante sia per Donatella che per me, è proprio un qualcosa di, di intimo, di legato proprio profondamente al nostro percorso e anche molto, se vogliamo, delicato, molto insomma personale, andiamo a toccare un argomento che ci sta tanto a cuore per tanti versi. La follia controllata non è una cosa che si inventa, non è una tecnica che si acquisisce nel tempo, non è una parte che si deve da qualche parte iniziare a sviluppare e a costruire dentro di noi. È un qualcosa che semplicemente ci ricordiamo di avere, ma con cui siamo profondamente in contatto già da bambini. Donna, raccontala tu questa cosa che oggi me l'hai fatta proprio emergere e me l'hai fatta capire, ricordare con poche parole, ma molto efficaci. Allora, mh, sicuramente è legata, io ho tanti rapporti con dei bambini, sono mh, sempre nel mio quotidiano, mi relaziono con loro continuamente. E quando impari a relazionarti con loro, ad avere delle relazioni importanti, che siano figli che siano nipoti che siano ragazzini che conosci perché passano da casa tua ti accorgi che questa eh, capacità questa follia controllata non è una pratica che viene inventata come dicevi tu è qualcosa cosa di innato che loro mettono in atto continuamente quando parliamo di bambini piccoli piccoli quando passano velocemente da uno stato di euforia a uno stato di disperazione e poi di nuovo a uno stato di euforia lo fanno in uno schiocco di vita sono pazzeschi, sono veloci quindi questa cosa se io la faccio da adulto è follia ma invece per loro per loro è io me la vivo me la vivo tutta non è che un pezzettino me lo tengo da parte per dopo perché forse è meglio così no no sono qui adesso e tutto quello che c'è ci, ci gioco me lo vivo piango rido ci gioco è proprio così e loro ci fanno vedere che quindi ce l'abbiamo sempre avuta non è una pratica non è che ce l'abbiamo lo siamo noi siamo fatti così però crescendo no. questa cosa è inaccettabile socialmente è inaccettabile quindi si trova un equilibrio, ma probabilmente da bambini questi eccessi, questi picchi, sono proprio perché da adulto si auspica a trovare un equilibrio. Ma l'equilibrio io lo posso trovare proprio utilizzando questa situazione, cioè posso modificare il mio stato velocemente, perché quello che provo cambia velocemente, si trasforma velocemente, quindi non è che io per forza devo fare degli atti di pazzia e eh, cambiare umore da un momento all'altro, ma posso utilizzare questa cosa dentro, senza per forza che si veda fuori, ma posso usarla con me, con la relazione intima che ho con me, quindi sono giù di morale, come tu mi dicevi, se io mi metto a piangere e sto... In questo momento di disperazione è difficile che ne esco però se io invece me la me la rigiro faccio proprio l'altro lato della medaglia come dicevi tu eh, cambia tutto io mi posso anche porre in tutt'altra maniera quando vedo anche i due picchi posso esattamente camminare sul bordo della moneta e girare Cioè non è detto che io per forza debba stare da un lato e dall'altro posso anche esatto. giocarci, girarla mm. e vedere Forse cose anche... che se no mi sono precluse se sto solo di qua o di là sì, sì. posso anche avere degli stati d'animo e delle sensazioni delle... proprio posso avere un campo energetico dentro e intorno a me con molte sfumature contemporanee Ora, io mi ricordo questa cosa che mi ha veramente segnata dentro tantissimo quando ero piccolina, che non è un'esperienza traumatica, ma è proprio la prima volta che mi sono resa conto della velocità con cui cambiano gli stati d'animo. Un giorno viene mio zio a casa e mi mette davanti due fotografie, no? Cioè, ora stiamo parlando del Paleolitico, quindi le fotografie si stampavano sulla carta fotografica, no? no? Non si vedevano nei tablet, non si vedevano sulla televisione, cioè, le fotografie proprio quelle del fotografo, sulla carta Kodak, capito? Viene a casa mia, io ero proprio piccola piccola piccola e me lo ricordo perché le fotografie erano mie, scattate forse la settimana prima, no? Arriva con queste due fotografie e mi dice, Elisa scegliene una, tanto sono tutte e due tue e ci sono io esattamente nella stessa posizione nello stesso luogo con lo stesso vestito la stessa pettinatura a distanza di due minuti una fotografia dall'altra in una sono felicissima e sto ridendo, un bel sorriso felice e nell'altra sto piangendo i lacrimoni che mi scendono no, dalle guance e lui era lì davanti con <coughs> la macchina fotografica mi ha fatto una foto mentre ridevo poi chissà cos'è accaduto mi ha fatto la foto immediatamente dopo mentre piangevo e, e io gli ho chiesto, ma ero felice e sono diventata triste o ero triste e sono diventata felice? E lui mi no. guarda e mi dice, "Boh, io non me lo ricordo più, non te lo ricordi te. Non importa mica, no. E, no? e lì proprio mi guardavo in queste due foto bellissime e, e dicevo, cavoli, chissà cos'è venuto prima e chissà cosa è venuto dopo a distanza di un secondo a distanza di pochi secondi una dall'altra è proprio questo che racconti tu però poi crescendo è bello anche riuscire a tenerle in contemporanea tutte queste nostre fotografie cioè viviamo situazioni più complesse quando cresciamo e iniziamo a diventare adulti e anche nelle relazioni nelle situazioni, negli ambiti dove ci spostiamo, abbiamo come bisogno di ricordarci continuamente che convivono queste fotografie opposte. Quindi una cosa che tendiamo tutti noi esseri umani a fare è proprio di enfatizzare fino al parossismo l'emozione dominante. Quindi se in questo momento sono triste perché domani volevo andare a fare una gita invece sta iniziando a piovere ci sarà brutto tempo tutta la mia vita è triste tutta la mia giornata è triste tutto il mio mese è triste tutto, tutto il mondo è triste poi magari il meteo cambia e mi dicono no vabbè dai non si può andare a fare la gita però nel pomeriggio ci facciamo una merenda al parco immediatamente sono felice ricevo la telefonata di un'amica mi dice qualcosa di bello tutto diviene improvvisamente felice e mi dimentico della fotografia prima in realtà sono tanti stati d'animo che convivono insieme. Se io gli do il tempo no, di fare i loro picchi e reinserirsi nell'insieme, mi ricordo che sto in un flusso, che sto in una continuità. Non mi dimentico di chi sono stata due minuti prima e di chi sarò tra due minuti. Sembra banale detto così, ma è una sorta di follia riuscire a sentirsi felici quando si è tristi e riuscire a sentirsi tristi anche quando si è felici ricordarsi che siamo tutte e due le cose contemporaneamente sembra una sorta di pazzia, sembra di essere bipolari no? di, esatto. di far convivere esatto. due elementi opposti e, e, e invece no è proprio l'opposto il bipolare o sta tutto da una parte o sta tutto dall'altra no? che è un po' come veniamo abituati a vivere e in realtà no più riusciamo a farli sì. convivere gli opposti e più è, è interessante. Più interessante sarebbe eh, sarebbe un po come dire quando mi metto la maschera non mi ricordo più chi sono quando non ce l'ho nel momento in cui la tolgo sì. non mi ricordo più che cosa ho fatto quando ce l'avevo <ride> poi come dire, nei giorni pari mi ricordo solo i giorni pari nei giorni dispari mi ricordo solo i giorni dispari io mi perdo metà della vita però è così è così L hai spiegato che... proprio bene sono brava a spiegare le cose quando voglio eh? stasera c'ho la spiegarella stasera. molto brava dimmi tu qualcosa di inspiegabile ciao Jessica, benvenuta ho visto adesso il commentino ci sono anche io, sono Jessica come? con un nome impronunciabile, però è Jessica. <ride> ah, Ciao, Ciao Jessica, Jessica. dimmi tu qualcosa di inspiegabile. Dona, guarda che c'è anche la Lisa, ci ha messo un sacco di smile con le faccine che felici. Ciao. Ciao, qualcosa di inspiegabile. Eh. Sì, dai, così ci allora. alterniamo un po', conviviamo come due lati della medaglia. Qualcosa di spiegabile ci sono tante cose spiegabili. la follia controllata restringi il campo, eh, non nell'universo. No, no, nell'universo andiamo troppo in là, sono arrivata solo fino qui. No, diciamo questo, che mh, è, è interessante eh, accorgersi che questa possibilità di ricordarsi eh, che i nostri contrari si possono integrare anche se può apparire quasi una follia si può utilizzare durante tutte le, tutti i giorni <coughs> direi che proprio mm. sei più brava tu a raccontare i fatti però se ci penso probabilmente lo trovo anche oggi un momento cioè mm. organizzo la settimana no? Eh, questa settimana andiamo verso la fine delle scuole quindi io ho tanti figli cosa accade? che tante situazioni si incastrano oppure non si incastrano di nuovo ritorno al fatto che eh, mio marito lavora, io lavoro quindi tutti molto impegnati che cosa accade? se io mi metto lì e guardo soltanto quello che c'è da fare non si incastra cioè per incastrare l'uscita eh, di mia figlia Tosca di venerdì prossimo, è due settimane che io lascio un'incognita. Quindi l'ho prima organizzato in un modo, però non avevo risposte. Poi l'ho organizzato in un altro modo, ma non avevo risposte. Si è andata ad incastrare oggi. Le prime due possibilità sono state no, non si riesce, ma avendo lasciato aperto lasciato aperto che cosa vuol dire non mi incaponisco non sto tutto il giorno a pensarci non mi angustio oddio non la farò contento oddio non riuscirò perché io lavoro lui lavora. no in qualche maniera mi fido e quando lei sarà pronta per essere portata a fare la passeggiata verso l'osservatorio quindi con tutti i suoi compagni in quinta elementare un'uscita di sera ci tiene molto si troverà il pretugio perché questo avvenga. E questa sera è riuscita questa cosa. Perché mio marito ha trovato un cambio con un collega, pim, e si è entrato. Se ci fossimo messi lì a tavolino, o avessimo litigato, o avessimo discusso, senza renderci conto che come io ho paura di non riuscire a fare una cosa, e ci sto troppo sopra, sì, la devo organizzare, ma mi do diverse possibilità. Apro... Ha diverse possibilità questo fa sì che se, si arrivi a trovare proprio l'incastro eh. però da genitore cosciente mi ti posso dire sono due settimane che sono fuori di testa perché lei se non se venerdì sera non avesse trovato il modo di andare avrebbe pianto cioè avrebbe sofferto di questa cosa però io non ho avuto un momento che ho pensato sono un genitore fuori di testa. Perché funziona così? Quando si è in tanti questa cosa è fortissima, è veramente lampante. Perché se tutti sì. si predispongono il modo si trova sempre. però tutti si devono predisporre. Se si è cinque ci si predispone in cinque, se si è in sei ci si predispone in sei. Anche a una sorta di follia anche a considerare che ci può essere una possibilità che non è ancora emersa. Mm. Mm. È, è proprio vera questa cosa che tu dici. Ad esempio, ci ha scritto un commento azzeccatissimo Maria. Ciao Maria. Mm. Ciao Maria. Maria è in questa situazione che ci racconta. Devo traslocare e la casa nuova non è pronta. Allora non è che sta lì alla finestra a dire oddio, domani finestre. faccio il trasloco, che cosa, che cosa deve succedere, no? Alla finestra della casa vecchia, perché quella nuova ancora mi sa non ce l'ha la finestra. Eh, eh, non ce l'aveva le finestre. Eh, non ce l'aveva, ci ha detto le finestre. Eh, semplicemente che cosa ha fatto? Si è mossa da una parte con del buon senso ha predisposto di certo. portare i mobili in un magazzino, ha predisposto di dove potersi spostare per lasciare casa sua, ha predisposto tutto e dall'altra ha lasciato aperto la possibilità. Ha creato un piano A e un piano B una strada esatto. di desiderio e una strada di fattibilità e le ha in qualche modo spinte, accompagnate impastate tra di loro come si fa con il bigò di due colori e, esatto. e tu lo mangiare <ride> Lo giallo e verde è il mio preferito fa. bravissima, a eh? me giallo e blu che poi diventa verde <ride> diventa una poltiglia fatta di giallo e blu sudore delle mie mani e verde no? ecco, e lei è fatto proprio così da una parte c'è il suo intento, il giallo e dall'altra c'è tutto il suo legame la sua appartenenza, il suo buonsenso la, la sua rete familiare, di amici, di sostegno e pian piano l'impasta in un certo modo, a un certo momento riuscirà a far venire fuori eh, un colore omogeneo una bella sfumatura quella che stava cercando no? faccio un altro esempio su, su questo punto intanto grazie Maria che ci hai raccontato questa cosa sì, interessantissima che proprio l'hai centrata sai quando lanci la freccetta e fai mille punti eh, l'hai proprio beccata te, eh, infatti <ride> Eh, ad esempio a me questa cosa mi accade tanto quando mi capita di fare le canalizzazioni con i dadi geometrici no? allora io faccio questa cosa che probabilmente la sapete eh, perché no, ho scacciato le scatole a tutti con questa cosa <ride> però ho <ride> cioè questi due dadini no? ora io ho Bellini. tutto gli un, io un... i suoi tutto questi mi ci sono distrutta le manine e le dita per inciderli e però l'ho proprio intagliati nel legno no? e, e li amo tanto tanto tanto sono proprio uno strumento che mi porto con me nella vita no? e li uso spesso questi dadini quando faccio le canalizzazioni quando, eh, per me ma anche per gli altri no? Ora, quando tu hai davanti a una persona che ti fa una domanda a cui magari tiene anche molto sulla sua vita, no? Su una decisione che deve prendere, su una cosa che non capisce, su un dolore che deve riuscire ad integrare. Eh, io mi trovo in uno stato come quello che descrivi tu per organizzare l'uscita di tua figlia. Da una parte ho questo sentire forte che è attivo quando, faccio, quando lancio questi dadi e mi dispongo in uno stato d'ascolto, di canalizzazione. E quando inizio a parlare, a raccontare quello che sento, quello che vedo, che cosa fluisce in questo stato di canalizzazione, io non so mai, quando inizio a parlare, che cosa dirò alla persona. Questa è una cosa che non ci accade spesso nella vita, no? Quando io parlo con te, generalmente so che cosa ti voglio dire. Magari non ho già formulato tutte le frasi nella mente, però te lo voglio dire se ti devo comunicare che stasera ci vediamo alle 8, se ti devo dire che sono in ritardo, se ti voglio raccontare che facciamo domani, ce l'ho in mente che ti dico. Quando mi metto in questo momento di canalizzazione, io inizio a parlare, ma so solo la prima parola che dico, poi le altre arrivano una dietro l'altra, ma non so mai dove andrò a parare. E aiuta tanto, ad esempio, indossare la maschera, a volte, quando si fa questa cosa, proprio perché protegge, no? Ed è proprio la necessità di mettere insieme queste due parti: una parte molto magica e incontrollabile, totalmente invisibile, totalmente impossibile da direzionare e da controllare. Quando la controlli già. Confinata, io direi proprio. Sconfinata, sì, proprio illimitata, sconfinata, l'ignoto e l'infinito proprio. E dall'altra, siccome hai davanti una persona che ti sta aprendo una sua problematica, una sua fragilità, un suo desiderio, anche proprio una sua sfera molto intima, devi dirgli qualcosa che abbia un suo. Devi, devi essere all'altezza di quello che ti sta forgendo, no? Che è un qualcosa di molto prezioso, non c'è niente di più prezioso della nostra sì, sfera intima. Un Quindi mettere assieme queste due parti è molto eh, importante saper fare proprio questo equilibrio no e per me è un atto di follia controllata è proprio questo è proprio fidarmi del sentire ma non abbandonarlo a se stesso incastrarlo nel buon senso esattamente come si fa quando si vuole riuscire a mettere insieme tutto no e la gente mi dice lisa ma tu come fai quando devi partire andare a seguire dei seminari andare a tenere dei corsi fare delle serate che comunque c'hai una famiglia c'hai dei figli hai degli spazi che voglio dire non è che abito in un castello no. come fai ad organizzare tutto? Eh, così, così ci si mette un intento così. ci si mette la magia ci si mette tanto buonsenso è un bel punto un interrogativo bocca. cioè fidarsi di questo punto interrogativo che non è esatto. più eh, un cappio, non è girato testa in giù, ma è come la gruccia, no? La gruccia che sostiene la testa della gruccia, oppure quando... Esatto, mm. brava. È qualcosa che mi sostiene, però è un punto interrogativo. Eh sì. Cioè io, quando, quando tu dici questa cosa dei dadi, e io ti... Um, ti posso riportare il ritorno che è al contrario, quindi mi devo fidare nell'entrare dentro il mio sentire e tradurlo, ma mi devo fidare anche quando faccio il viaggio a ritroso, quindi dalla traduzione, poi torno nel, sentiro, nel sentire e viceversa. È proprio quante volte può essere successo che in una canalizzazione, nella traduzione di un sentire forte, di una visione, di un... Può essere con i tarocchi può essere con qualsiasi mezzo con i dadi con con le pietre con i cristalli con quello che uno col, con quello che uno è, è il mezzo che utilizza ma anche quando ritorni tante volte non ti ricordi la traduzione mm. ti ricordi il sentire ma i concetti mm. le parole che hai detto non so se tante volte che si fa un corso online la registrazione diventa importante specialmente per chi ha vissuto il lavoro perché, perché quando tu sei in uno stato di canalizzazione in questo punto interrogativo che ti sostiene e tu sostieni c'è una parte che inevitabilmente scivola non, non è facile tenerla perché è importante quello che hai sentito quello c'è la traduzione tante volte rimane soltanto a chi l'ha ricevuta. Chi l'ha fatta? La traduzione sì. è sfuggente, torna nel punto interrogativo, sì. ritorna da dove è venuta, sì, ritorna proprio nelle sì. dimensioni da cui è venuta. E forse è anche giusto così. Insomma, la, la traduzione. Sì, perché se no cui anche... arriva esatto. Se no appesantisce, no? Esattamente, esattamente, è così, è giusto dimenticarlo perché quello che resta che ti ricordi della traduzione probabilmente serve anche a te e non ti va a appesantire, ma quel punto interrogativo diventa un dato di fatto, una costante. Che veramente, come hai detto tu, io mi sostengo sulle gambe e mi lascio sostenere, quindi è uno scambio molto interessante. È una forma di follia, perché ogni cosa che io non conosco può farmi veramente sconfinare, portarmi mm. oltre un confine. Questo mm. argomento è bello Elisa, è ampio, bello. Lì. Mamma, sì, sì. Io credo potremmo <ride> parlarne tipo per 40 ore di fila, no? Tipo la maratona del telephone. Potremmo iniziare stasera? Sì, Andiamo. guarda, ti stavo... <ride> dicendo giorni sì per giorni poi sì. mi piacerebbe far arrivare persone a parlarne eh, chi l'ha sperimentata specialmente a livello creativo conosco delle persone meravigliose creativo. che vivono questa cosa cioè questa, questo per me è un esempio eh. è proprio è materializzare la sì. follia controllata è un mezzo pazzesco, eh. Poi sicuramente io sono appassionata di teatro, sono appassionata fin da piccola di Pulcinella, di Arlecchino, di Balanzone e Colombina, è sempre stato così. Mi piace i costumi, mi piacciono i cappelli come ti ho fatto, è proprio credo che travestirsi, permettersi di sperimentare un, un essere diversi fuori ci aiuta a trovare quella parte di noi che avevamo nascosto perché ne nascondiamo continuamente abbiamo degli anfratti ovunque bene o male tutti quanti una parte la, la teniamo bene ben in ombra quindi sì mi piace tanto la maschera mi piace anche come parlano i diversi accenti se penso a, a venezia se penso eh, anche tante volte la musica che ascolto è legata alle maschere Sì Sì, sì, sì la maschera è proprio fantastica come strumento di sì. di follia controllata creativa e eh, questo è proprio anche un altro elemento che mi interessa inserire nella conversazione stasera, io penso che la follia controllata sia anche un po' la risposta Oh, la questione che ritorna sempre no in chiunque stia portando avanti un percorso di conoscenza di sé avrà sperimentato forse anche fin dalla prima volta dalla prima meditazione registrata dalla prima serata in un centro olistico dal primo seminario che entra come in uno stato protetto no quando si va a seguire un corso quando ci si connette a una serata come questa quando si ascolta una meditazione guidata con le cuffie, si fa un atto, forse già, già l'atto stesso è un atto di follia controllata, si molla quello che si conosce, si molla una parte di ehm, linearità del nostro tempo e si entra in uno stato diverso. No? Poi quando si esce però da questo stato, quando torna a casa, dal, dal corso piuttosto che dall'incontro piuttosto che dal seminario, ritorno in una quotidianità, cioè ritorno eh, ad appoggiarmi su quell'altra parte, sono stata nel mondo magico e poi ritorno nel mondo ordinario. E come si fa a metterle insieme queste due parti? È difficilissimo, completamente una sfida, tutte le volte. Tutte le volte, no? E eh, a me è capitato tantissime volte arrivi a ritroso e dici, cavoli, però, questa cosa l'avevo già vissuta, l'avevo già sperimentata in un corso, ero già stata in un seminario. E poi accadono cose. Allora, sì, stai dicendo una cosa super interessantissima, che non si dice, ma lo dico lo stesso. <ride> allora, <ride> è, si fa un ponte, si fa... ci si permette... ci vuole del tempo, ci vuole un grande coraggio. Eh, però è, è proprio... si impara a fare questo, si impara a eh, forgiare la propria maschera. A, eh, io adesso non ce l'ho la maschera, però posso veramente permettermi qualcosa in più. Non solo perché sto parlando con te, ma proprio perché... Mm, questo eh, mi permette di portare quello che ho vissuto eh, nel seminario ma è la stessa cosa che dicevi prima no? ti permetti di fare una canalizzazione come la, come la traduci? è la stessa cosa come traduco nella mia vita il magico? fidandomi come faccio a fidarmi? Mm. Mi proteggo, trovo un escamotage per proteggermi e permettermi, osare di mostrarmi per quello che sono. E tante volte è vero, fa paura. Però ci sono delle strutture che noi possiamo riconoscere già dentro di noi, come può essere in questo caso la follia controllata, che noi stiamo parlando di questo. Si associa alla maschera, si può associare a tante altre situazioni. Però come me la porta a casa? Fidandomi che se l'ho vissuto lì, lo posso vivere anche qui. Fidandomi che questa maschera, anche se io la metto dentro la mia scatola, e quindi la rimetto qui, nella sua scatolina, è la mia maschera. Mm. Quindi anche se io la metto dentro, e sì, il respiro è... sì sì, il respiro è più profondo quando la indosso, ma io posso ricordarmi di nuovo, come dicevamo prima, posso ricordarmi che un attimo fa piangevo e adesso rido, o mentre piango posso ricordarmi che poi posso tornare a ridere. Quindi sì, è dentro la scatola, però io lo, me lo ricordo quello che sento quando la indosso. E quindi sì, quello vero, che vivo in un seminario, vero. io mi posso ricordare come mi ha funzionato lì e trovare il, il sistema soggettivo per farlo funzionare qui. Mm. Qui. Sì. Non lì, sì. anche qui, o non solo lì. E faccio un ponte. È un incontro. Eh sì. È sempre un ponte, come è un fidarsi. Tu, un fidarsi... Parte... Sì. sì, il fidarsi proprio, no? Che il buon senso e l'incontrollabile ad un certo punto collimino ad un certo punto, i due colori del bidone formano uno, si intrecciano e si amalgamano si. e questo è interessantissimo. Si. Dico una cosa velocissima e poi facciamo una sorpresa bellissima. La cosa velocissima è questa, io e la Donatella lo insegniamo a conoscere la follia controllata, quattro incontri online, serali, via Zoom Meeting. Quindi per tutte le informazioni ci contattate, ci scrivete, ci fate domande. Si inizia da martedì prossimo. Quindi avete sette giorni per decidere se vi interessa e iscrivervi. E adesso facciamo la sorpresona. Oh! oh, oh. Allora, sta entrando una persona speciale che questa sera ci fa da cameo in, tra in trasmissione è la meravigliosa Anna wow. Michelassi che adesso... ciao a tutti ciao bellissima io l'ho baciata te no? io Aspetta. la bacio dalla webcam così ti senti? ecco okay. ciao ciao Anna, sono baciata dalla webcam Grazie, ciao cara. La riconosci questa meravigliosa? Oh, che bella maschera! Sì, La riconosco. Una delle prime maschere che ho realizzato. Esatto. L'Anna è la meravigliosa creatrice delle maschere che noi portiamo e ne crea delle meravigliose. Ne ha già create tante, tante, tante. tante, tante. Sono anche profumate. Ma tanto, voi non lo sentite? Grazie. Yeah. Però, sì, non era vero, era soltanto per fare invidia. No, la mia è perfumata Normale, insomma, sa so di mezzo. Yeah. Posso profumarla, però anche si può, non è vietato. Era per fare invidia. Era no, ho, fare invidia. ho chiesto Solo per fare invidia, che fa sempre parte di una gamma di emozioni che proviamo, quindi perché no? No, scherza, scherzi a parte. Eh, ho chiesto ad Anna se questa sera faceva un piccolo cameo, perché, perché lei è una maestra di maschere. E <ride> vorrei che, che ci raccontasse anche solo quello che ti va. Noi abbiamo detto già delle cose molto interessanti uh -huh. che conosci tutte alla sì. perfezione. Dai. <ride> Dai, niente. <ride> eh, diciamo che in una parte della mia vita, durante la mia ricerca, sì, mi sono messa a creare maschere, no? Come. Ogni forma d'arte esistente eh, anche la realizzazione delle maschere mi ha permesso poi di accedere a de delle informazioni no ma la cosa che poi è successa successivamente è molto interessante è che questo ha permesso anche altre persone di sperimentare questo strumento, no? al di là della bellezza o di quanto possa essere realizzata più o meno bene, è l'intento e soprattutto è l'atteggiamento, la, cioè la frequenza energetica con cui io l'ho costruita, ogni singola maschera mi parlava di qualcosa, quindi sono partita a realizzare maschere. Eh, ricercando eh, frequenze energetiche mh, oppure spiriti particolari no? mm, come si faceva, come tuttora probabilmente fanno in alcune tribù e si faceva in passato forse l'avrete anche già detto la maschera serve per richiamare e predisporsi per esempio alla, alla canalizzazione e alla presenza di determinati spiriti no? eh, e, e per tanto altro quindi inizialmente era questa diciamo la ricerca che facevo, no? alcune parti di me ma soprattutto la ricerca di nuove possibilità da sperimentare e poi dopo è diventato un modo quando per esempio l'elisa mi ha chiesto di poter prendere una maschera eh, quella che ha indossato tutte le volte che la vedo <ride> ho dei bei ricordi mi sono resa conto che veramente C'erano delle affinità, le maschere, esatto. Ogni maschera aveva un'affinità con delle persone. E quindi ho iniziato a realizzarle quando mi venivano chieste, insomma. Ed era molto bello vedere le persone indossarle con una grande sacralità, cioè capivano esattamente qual era la funzione della maschera, no? Quindi non di coprirsi, probabilmente come avete già detto, ma di darsi una possibilità, no? Eh, sì. Come qualsiasi simbolo, per esempio, no? che noi andiamo a indossare o a richiamare le stesse geometrie, insomma, hanno poi, ti danno quella spinta in più, quella possibilità in più per eh, esplorare nuove situazioni, sia interiori che esteriori. Insomma, questa è la grande linea. Sì e così <ride> e quindi come stavamo finendo di dire poi non credo che ci sia tanto altro per, per il tempo che abbiamo è che la maschera nel, nella fattispecie sulla follia controllata ci aiuta proprio a fare un ponte sempre più profondo con noi stessi proprio ci libera e ci mette nelle condizioni di mostrarci quindi è come un po' una rivoluzione, ma in realtà è così, cioè nelle tribù, come diceva l'Anna, quando lei ha cominciato a fare le maschere io ero con lei e ho sentito il desiderio anche proprio di fare una ricerca su come si utilizzavano, ed è proprio questo, non è per, per nasconderci, come viene detto oggi, la maschera viene quasi eh, imbruttita, demonizzata, le persone con le maschere vengono considerate persone false, in realtà non è così non è solo così c'è tanto altro dietro la maschera c'è questa sacralità questa magia che Anna ha portato veramente fuori cioè quando lei le creava quando come un artigiano la vedevo sulla scrivania che le preparava c'era un, veramente una magia e questa magia probabilmente anche per, per come le ha fatte quando tu la indossi la senti e risuona come ha detto lei con chi le indossa perché le ha disegnate sulla persona quindi aiuta proprio a tirar fuori quel lato di noi che eh, vuol venire fuori e non è che io mi nascondo con la maschera è proprio l'opposto Eh sì, è vero tra l'altro anna mi dirai anche tu se, se ti torna questa considerazione Credo che sia proprio anche un atto di follia controllata iniziare a creare delle maschere come hai iniziato a far tu, senza sapere esattamente fin dal principio cosa avrebbero generato nelle persone, che possibilità ti avrebbero aperto, che te ne saresti fatta di tutte le maschere che stavi creando. No? Hai seguito un richiamo, hai seguito un'ispirazione, hai iniziato a sperimentare un passo alla volta, no? una trasformazione alla volta, una mira alla volta, sempre più precisa, sempre più centrata, sempre più pulita anche no? come movimento, anche sempre più esperta, come eh, proprio pratica, anche proprio come tecnica, come consapevolezza di cosa andavi a muovere, ma non lo sapevi mica dall'inizio, cioè quando hai fatto la prima maschera, ma probabilmente anche la quinta, la sesta, la decima: eh, probabilmente non lo sapevi che cosa ti si stava muovendo dentro, lo scoprivi volta per volta, sperimentandolo. no? Io credo sia un po' quello che accade tutte le volte che seguiamo un richiamo, sì, è così. Un po tutte le volte che seguiamo questo richiamo no? di dire mi interessano i tarocchi, mi richiamano le geometrie mi richiama eh, anch'io quando ho costruito i dadini che vi ho mostrato prima, quelli di legno, e non avevo idea di come li avrei utilizzati. Avevo in mente un utilizzo, ne ho sperimentati probabilmente 50. No? E quindi è proprio anche la necessità della follia controllata di realizzarsi un passo alla volta, senza sapere dove si va. Tu come l'hai vissuta questa cosa? ma eh, è molto grad... è nutriente cioè anche se non sai esattamente dove ti porta la cosa importante è quello che tu stai sperimentando nel momento in cui lo fai nel no? momento in cui sei lì sì. e ti lanci in quello che sei quindi l'intento naturalmente non era nella mia testa quella di cominciare a realizzare tante maschere né di non sapevo neanche cosa ci avrei fatto di, di preciso ma sapevo che mi nutri e soprattutto sapevo che mi stava aprendo a delle possibilità, no? infatti poi successivamente mi ha realmente aperto a delle altre possibilità, oh, da lì ho creato il teatro nascente, insomma ho mh, sperimentato, ma proprio portato a fare un passo in avanti ma è stato <ride> sì esatto abbiamo anche la raffinata tecnologia sì <ride> <ride> esatto quindi no è, è fidarsi no fidarsi di quel che si sente e, e lasciare e seguire e seguire un po' il flusso seguire un po' dove ti porta mm. Si può dire che è un po' godersi il viaggio. Io. Sì, è, è godersi il viaggio senza sapere neanche dove stai andando. Ma senti che è nutriente, no? E quindi vai avanti. Mm. Mm, renderlo anche sostenibile un po' il viaggio, no? Fare, fare quello che vediamo. Sì, ti perché devo dire che devo dire che mi divertivo anche nel farlo, non era solo un aspetto. Mm, insomma attivavo una, la mia creatività attraverso le forme, i colori, associare quello che sentivo, no? portare in materia quello che c'era, che, che sentivo voleva in qualche modo nascere in quel momento, quindi sì, mm, <ride> sicuramente senti, è stato Anna, un bel modo di ]ologia. sperimentare. Sai mm. una cosa che non ti ho mai detto Anna su questa maschera? Poi basta, ho finito di eh. raccontare per stasera, ho parlato da io, no, no. <ride> non è vero, <ride> no, non è vero, però ho raccontato un sacco di cose stasera chiacchiero. È un bell'argomento. La cosa che non ti ho mai detto di questa maschera è che non è che me la porto in borsetta no? ovunque vado, voglio dire, ci sono anche dei momenti in cui la maschera rimane a casa, no. Però sai che a volte proprio mi, mi viene in mente, eh, ad esempio nelle conversazioni o quando, sai quelle conversazioni con degli estranei, no? tipo quello che incontri in coda in posta, quello che è in fila con te alla cassa del supermercato, il tabaccaio che ti vende il francobollo, quelle persone che non è che per forza devi essere non è che per forza devi indossare sempre la stessa faccia no? puoi anche mettertela una maschera quando ci parli e io ogni tanto me la gioco proprio faccio finta di essere un'altra persona faccio finta che quel francobollo mi serve per qualcos'altro che magari non è semplicemente spedire una lettera a quello che abita nel paese vicino e mi viene proprio in mente questa maschera che mi tengo nella, nel prezioso cassetto nella sua bella scatolina mi viene proprio in mente è come me la mettessi dentro. E, e a volte proprio, a volte la racconto questa storia immaginaria, a volte no, me la tengo per me. Però è proprio, me la facilita questa cosa, me la rende anche divertente, devo sì. dire la verità. Eh, interessante. So, oggi ad esempio, faccio un dire. esempio stupido. Faccio un esempio stupido. Oggi ho comprato una tenda, una tenda per la cucina, no, della finestra. Mm -hmm. Torno a casa e mi accorgo che non mi piace, non lega con, con, con l'ambiente, no? Allora la rimetto dentro alla busta e vado a cambiarla. Non l'avevo neanche aperta, vado a cambiarla, no? E a quello della cassa vado e gli inizio a dire guardi l'ho comperata per fare un regalo a mia sorella, ma proprio dice che non le piace. questo <ride> disegno io sono figlia unica, naturalmente, No. <ride> gli ho tagliato un bottone di tre minuti capito? ma io non lo so, è un colore così bello le lega così bene alla sovaglia non l'ha voluta ma penso a tua sorella c'era mio Vabbè. marito di fianco che mi guardava con gli occhi tondi come dire oddio c'è una sorella e non l'ho mai saputo perché non l'hai preparato oltretutto a questa storia però è divertente, eh, dopo non era divertente. <ride> Così è divertente, sono abbastanza d'accordo con questa cosa. Sì. sicuramente poi questa cosa lega anche al fatto che non bisogna poi prendersi troppo sul serio a volte, no? È proprio questo, questa capacità si lega molto a ha questa capacità anche di trasformarsi no? perché la maschera ti permette di trasformarti ogni volta <ride> in, in qualcosa di diverso che magari sono tante parti di noi cioè non, sì. non per forza deve essere una finzione ecco. però eh, così diventa anche divertente e sostenibile anche la giornata no? <ride> sì, molto e divertente sai, la perché ha un aspetto divertente molto importante Ce l'ha proprio una componente di divertimento, sì. di nutrimento, di leggerezza, che proprio come dici tu, mi piaceva fare le maschere, mi nutriva, era molto sì. piacevole, no? mi sono goduta proprio il viaggio. Ecco, a volte ce la si può anche godere, non è solo. Sì, per <ride> fortuna. No, e poi coinvolgendo fortuna. altri, tante volte alleggerisci delle situazioni che invece potrebbero sfociare in qualcosa di di fastidioso, pesante, così, scivola. Sì, infatti. Cioè, sei anche proprio d'aiuto ad altri a volte, no? Gli alleggerisci dei pesi che, un po' come si fanno i bambini, se loro scivolano e tu subito come arrivi, io che oh, dico, sai no, cosa hai fatto? Quelli piangono, si spaventano, non sai che altro. Loro allora <ride> battono un po' il sedere, tu ti metti a ridere, e quelli ridono e si rialzano. A volte basta anche questo. Sì. <ride> sì, è proprio così Dai Bene Ci salutiamo con la maschera Sì Ci salutiamo con la maschera Però Anna non ce l'ha No, non ne hai portata neanche una ce ne hai eh. 700 in casa non ne hai portata neanche una No, le ha usate Le, usate le ha un... lasciate dove le ha usate Perché tornerà ad usarle Forse sì, anche qui, con noi. È il discorso del calzolaio che ha sempre le scarpe rotte. dai. Allora, se vuoi, io ti presto la mia maschera che hai fatto te. No, no, no. Fai, no e no. io mi metto il cappello. No. no. Guarda, perché lei... Lo sai che... Metti la mia maschera è la mia cappello. maschera <ride> <ride> il mio la Vuoi prendere la lana? Vuoi prendere la lana? il cappello, <ride> Metti il cappello. Vai, sì. Già inizia a ridere Noi ridiamo ma in realtà è una cosa molto seria sì, lo è. sì, sì, no, è serissimo È seriamente meraviglioso È quello che si ride Sai belle che siamo che musica. Ciao a tutti, buonanotte, grazie. Sì, buona serata.